Ciao a tutti sono candida e benvenuti sul mio canale nel video di oggi voglio condividere con voi le prove che ho fatto di stampa su carta trasparente e, dal momento che eh, non è venuto subito tutto bene così al primo colpo come sinceramente immaginavo eh, ma ho dovuto fare insomma provare degli accorgimenti delle impostazioni di stampa tutta una serie di cosine molto interessanti ho deciso eh, perché no faccio un video così chi decide come me di stampare su carta trasparente magari fa un po prima e, ed evita di perdere il tempo che ho perso io spero che apprezzerete questa cosa allora io vi dico quello che mh, quello che ho fatto così magari se volete provare perché il risultato secondo me merita veramente tanto e voi avrete sicuramente visto i video in cui si realizza il vellum con la cera o addirittura ho visto con con l'olio per i bambini dove appunto si passa l'olio eh, su questi fogli di carta stampata su carta normale da fotocopiatrice diventano trasparenti poi bisogna farli asciugare idem con la cera io non ho mai vi dico sinceramente non ho mai usato quel metodo perché non ho avuto il tempo di, di, di provarlo anche se mi incuriosiva ho, ho voluto fare una cosa un pochino più, più semplice, ho detto compro i fogli, stampo e, e vediamo un po' cosa viene fuori allora innanzitutto vi faccio vedere il risultato di quello che ho stampato alla fine dopo le prove allora ho utilizzato dei fogli chiaramente dei miei kit digitali, dei vari kit che ho disegnato per vedere un pochino il risultato ora facciamo così, ve la met vi metto i fogli sul, su sfondo bianco così avete idea di quello che è ho stampato altrimenti non si vede però nello stesso tempo vi faccio vedere l'effetto credo che così sia chiarissimo guardate che bello l'effetto trasparente io lo trovo fine da matti e quindi ho provato, ho provato vari fogli con vari colori proprio per capire se c'erano anche differenze stampando e in effetti vi posso dire, per esempio, in questo caso si vede bene, ma forse in qualcos'altro si vede ancora meglio. Comunque la netta differenza tra i colori chiari e il colore scuro che prevale in maniera più, più decisa rispetto ad una stampa normale. Questo perché? Perché i colori chiari tendono a rimanere più tenui. Però secondo me l'effetto è... non so, a me piace un sacco. Infatti adesso nei prossimi lavori sicuramente vedrete qualcosina realizzata con questo con questo metodo, ma poi vi faccio vedere una cosa che ho intenzione di fare insieme a voi, veloce veloce, vediamo come viene questo è dell'ultimo kit Margherita guardate un po' la differenza troppo bella questo ecco, qua si vede benissimo, questo è il kit Peonia per esempio ecco vedete le macchie di colore scuro come risaltano tantissimo sullo sfondo chiaro che una volta visto trasparente rimane proprio lo avvicino un po' così si vede meglio proprio appena appena si intravede però guardate la mia mano sotto guardate che bello l'effetto qui ho fatto una stampa questa è anche molto bella perché rimane tutta tenue perché era molto chiara con solo il nero che, che risalta guardate un po' questo di un mio kit romantic flowers direi che si chiama questo l'avete visto in diversi lavori che ho realizzato quindi guardate la rosa rimane veramente delicata sul e questo beh questo è un'anteprima perché non l'avete ancora visto perché non l'ho ancora pubblicato lo sto finendo ma è il kit papaveri che sarà il mio prossimo kit digitale quindi guardate questo il blu e i rossi come rimangono proprio smorzati guardate che bello l'effetto ok ora che vi ho fatto vedere il risultato perché così almeno se vi piace vi viene anche voglia di provare perché vi dico, a me, a me piacciono molto io li trovo, le trovo delle cose veramente veramente belle, sia per i junk che per gli album per abbellire le pagine per, per creare delle copertine doppie sui libricini, cioè vengono delle cose molto fini, adesso vi dico come le ho, le ho realizzate allora, innanzitutto io ho utilizzato questa carta trasparente adesso la luce è accesa, quindi è bello che tutto, ecco, facciamo così che così si vede perché altrimenti c'è riflesso della luce perché la carta che la ricopre è trasparente lucidissima. e lucidissima questa carta la trovate nel link dei prodotti consigliati nella, nella descrizione del video sono 100 fogli trasparenti e hanno la particolarità io li ho stampati con un aggetto di inchiostro quindi eh, la particolarità è che questi fogli sono sottilissimi ora io ve li faccio vedere perché faccio vedere come ho fatto per stampare allora Qua mi sono lasciata dentro il bigliettino per le impostazioni. Così la prossima volta che devo fare il lavoro, so già tutto e adesso lo spiego anche a voi. Allora vi dico la mia esperienza. Allora, questo è un foglio sottile, più sottile di, eh, dei fogli da 80 grammi che si usano per la fotocopiatrice. Quindi, non so se per questo motivo o per la, ma io penso proprio per il fatto che sia così sottile, a parte la diciamo la struttura della carta che è diversa ma essendo molto sottile nel momento in cui stampavo con la mia stampante qualsiasi formato di carta il foglio vum, usciva fuori e non stampava nulla quindi cosa ho fatto? ho dovuto attaccare il foglio ho fatto che attaccare il foglio ad un semplice foglio da 80 grammi, quello che si usa per le fotocopiatrici e che uso anche per stampare i miei kit quando devo fare delle cose particolari, perché sapete che i kit la particolarità è che ve lo potete stampare sui vari fogli, dei vari spessori, dei vari modelli a secondo di quello che dovete fare, un'altra cosa molto, molto furba. E quindi questi sono i, i classici fogli da fotocopiatrice. Cosa ho fatto? Ho attaccato questo foglio sul mio sottile da 80 grammi ma come l'ho fatto? ve lo faccio vedere perché una cosa voi già starete dicendo eh ma qui magari è una cosa complicata no cioè ve lo faccio proprio vedere ho semplicemente fatto questo ho dato proprio appena appena eh? guardate senza calcare neanche tanto due punti di colla stick e poi non ho fatto nient'altro che andare ad attaccare in maniera così giusta il mio foglio cioè vedete che è un'operazione veramente veloce questo perché? perché così quando il, il foglio passa nella stampante rimane attaccato ma solo in questi due punti e in maniera veramente leggerissima e, se, e soprattutto solo da un lato chiaramente dovete fare questo lavoro nel punto, dalla parte del di dove la stampante prende il foglio quindi se avete quelle stampanti che prendono il foglio dal basso e lo ruotano voi cosa fate attaccate il foglio mettete chiaramente la parte trasparente stampabile verso il basso perché le infilate nel cassetto la vostra stampante si prende il foglio passa al foglio ruota e stamperà da questa parte se invece mettete la carta nel cassetto posteriore della stampante è esattamente il contrario cioè voi avete la parte attaccata che è questa qua sotto infilate la carta così nel cassetto con la parte da stampare verso l'alto perché la, praticamente la carta passa in questo modo e viene stampata quindi questa è una cosa che voi dovete valutare a seconda del tipo di stampante che avete però avete capito che bastano due semplici punti di colla dalla parte in cui eh, la stampante si risucchia la carta Dopodiché stampato, voi questi due punti, io ho per sempre muto troppo e siamo stati troppo a parlarne, vedete che si è un po' attaccata la, la carta sul... ma non c'è problema, poi si toglie, staccate la carta e siete a posto. La cosa importante che dovete fare, però, a parte incollare appunto eh, i due fogli di carta uno sull'altro, sono le impostazioni della stampante. Allora, eh, io non so voi, ma generalmente quando stampo la mia carta digitale, dando una risoluzione di stampa alta, posso stampare, anche se il supporto non è la carta fotografica, come se, ca come se fosse carta so fotografica. Quindi cosa fa la stampante, la mia stampa senza lasciare i bordini di margine intorno al foglio quando fate questo lavoro è importantissimo invece dare come impostazione di stampa stampa su carta comune in modo che quando voi stampate la stampante vi lascia il bordino tutto attorno questo chiaramente capite che per quale motivo, perché se voi non date, eh, date questa opzione e fate modo che la stampante stampi sul bordo, ogni volta che le testine della stampante arrivano sui bordi del foglio, che non sono un unico foglio ma sono due fogli, sì vicini ma non completamente appiccicati, potrebbero esserci dei problemi. Quindi mi raccomando, importantissima l'impostazione di stampa, stampa su carta comune, dovete vedere il bordino bianco che poi chiaramente sarà trasparente e vi farò vedere adesso in una cosa che voglio fare che utilizzerò un foglio dove non c'è neanche bisogno di rifilarlo però per esempio in questo foglio, vedete l'effetto è questo sì, lo potete rifilare se volete ma potete anche lasciarlo così dipende un po' da quello che, da quello che volete fare quindi due punti di colla Carta da 80 grammi, sottile, incolliamo su due punti il nostro foglio e impostazione della stampante carta comune affinché ci sia il bordino bianco intorno. Queste sono cose semplici ma fondamentali perché se non fate in questo modo potreste avere tutta una serie di problemi. Quindi dal momento che eh, ci sono passata prima io ve lo dico così se volete provare sapete già come comportarvi adesso volevo fare volevo provare a fare una cosina per vedere anche l'effetto finale insomma di quello che di quello che viene perché ho in mente una ecco per esempio usiamo questo foglio questo foglio vedete che ha la parte grigia che si vede in questo modo ma è talmente simile che io la lascio, la lascio così allora volevo semplicemente fare un guardate, facciamo così semplicemente un diciamo una specie di, di paginetta da immaginate da attaccare su su un junk piuttosto che su un album dove volete quindi guardate lo faccio proprio semplicemente così eh? senza star lì a prendere allora vediamo solo di andare dritti per evitare di fare una schifezza così subito subito che per fare in fretta è un attimo che sbagliamo quindi pieghiamo così ho piegato in tre adesso poi vi faccio vedere meglio eh. non l'ho fatto prima perché volevo farvi vedere il foglio ben aperto però eccoci l'abbiamo fatto allora questo è il foglio cioè avete visto ho fatto proprio una cosa velocissima senza Senza, senza metterci troppo tempo quindi abbiamo piegato in tre a questo punto sarebbe un po da rifilare perché magari viene un pochino più piccolino ma lo lasciamo anche così è proprio solo giusto giusto una prova e adesso volevo mettere allora vediamo un po avevo pensato di mettere un bottoncino qua così sì allora intanto voglio fare una prova voglio spero di non fare una stupidaggine ma vediamo eh. lo sto facendo così insieme a voi voglio vedere eh, allora, voglio vedere l'effetto della carta strappata intanto perché secondo me viene, viene carina carina quindi strappiamola tanto questa si può strappare adesso un po' ok prendiamo ne strappo proprio poca perché magari dovevo stapparla prima per eh, per piegare poi e piegando il tutto dopo veniva meglio ma non importa sapete che io faccio le cose così va bene lo stesso guardate che bello infatti immaginavo che mi sarebbe piaciuto l'effetto qui strappato ora allora avevo in mente di ho fatto ve lo faccio vedere da vicino ho creato un um, questi sarebbero i timbri di, di cera lacca ma io l'ho fatto con la colla ho usato la colla dove ho messo dentro del glitter e poi ho creato questo timbrino guardate che carino poi magari vi faccio un video veloce per farvi vedere come ho fatto se vi interessa ditemelo nei commenti che, che lo preparo volevo utilizzare questo quindi questo timbro da mettere qui sulla mia, sul mio bottone e del nastro da, ehm, per chiudere allora vediamo un po' eh, vediamo un po' se ho del nastrino giallo secondo me non ce l'ho se non ce l'ho non importa lo mettiamo bianco vediamo un po' se ci piace di più bianco ma no arancione mi piace di più bianco è troppo bianco non è cru è cru è cru è cru, è cru questo è troppo no niente non ce l'ho va bene questo allora eh, perché volevo chiuderlo allora facciamo così calcoliamo ok taglio va bene perfetto allora Cosa volevo fare? Volevo provare a fare una cosa a mettere in risalto perché io trovo che il, um, il trasparente è bello quando, so, cioè è fondamentale poi quello che c'è sotto il trasparente, perché se noi mettiamo una cosa così, vedete, non si capisce quasi che c'è questo foglio trasparente, muore un po'. Allora ho rotto un pezzo di libro strappato, guardate che bello! Questo dà proprio l'effetto del trasparente, rimane fine e mette in risalto la carta che abbiamo utilizzato. Quindi cosa faccio? Allora, prima cosa vado con un pezzettino di eh, biadesivo, no, biadesivo no, perché questa vi, vi dico è veramente una una prova che sto facendo, non, non ne è ancora fatto nessuno, è eh. Il biadesivo no, perché è bianco e poi si vede essendo trasparente. Allora vado a mettere. Vado a mettere il mio nastro da bloccarlo. Ok. Ora andiamo ad incollare la mia carta. vediamo un po' se viene come avevo in mente spero di sì ok quindi Oh, è troppo veloce si attacca benissimo tra l'altro ve lo posso garantire perché in un attimo qua si attacca tutto ok guardate un po' bellina ok così poi ho, ho tagliato un eh, pezzo di biadesivo a cui ho dato chiaramente uno spessore ho attaccato tanti pezzi di biadesivo uno sull'altro in modo da creare un piccolo spessore perché altrimenti non riesco a bloccare il nastro e adesso vado ad attaccare qua il mio biadesivo e sopra vado a mettere il mio timbrino guardate un po' così in modo da l'idea è questa e adesso chiaramente qua dentro voi potete inserire poi adesso non c'è nulla perché è solo sono una prova veloce però potete inserire dei fogli, delle qualcosina quello che volete ok ho creato lo spessore in modo così da poter bloccare in questo modo il mio, il mio nastrino Guardate un po', è proprio una stupidaggine, però direi che è molto carina. Una cosa che voglio fare è tagliarlo, perché è veramente troppo lungo e perde, e non è tanto bello. E quindi questo lo faccio subito. Ok, decisamente più carina. Questo qua è il risultato finale. Per esempio un'altra cosa che possiamo provare a fare, proprio così, sui due piedi creiamo una busta quindi pieghiamo così in questo modo a strappare allora intanto accorciamo anche qui togliamo i bordini vedete che si taglia benissimo e sottilissimo questa carta quindi veramente in un attimo tagliate tutto quindi tagliamo i bordi tagliamo anche questo così visto che li abbiamo tagliati Non si vedono più, qua invece non li taglio perché ho in mente di strappare la mia carta in questo modo qua. Perché è troppo bella questa carta strappata. Mi piace un po'. Allora, l'ho anche strappata in maniera irregolare, eh? quindi pensate se vi mettete a farla un po'. Però non l'ho voluta l'ho voluta fare un po' arrotondata si sì. diciamo che ci siamo guardate un po e qui con un bel timbro così per esempio facciamo una cosa allora prendiamo la garza e qua eccoci mettiamo un po di garzina così e qua invece ho il solito timbrino in ceralacca che ho già realizzato e quindi questo lo attacchiamo con questa colla magari così. Ok. Così, rimane meglio, sono sicura che si attacca Guardate voi in una frazione di secondo, in un attimo, che bello che è, se voi mettete all'interno poi un qualcosa, adesso prendo un foglio, così, una pagina del mio libro per esempio, vi faccio solo vedere l'effetto, guardate che bello. A questo punto abbiamo realizzato due cosine veloci, veloci, veloci, anzi di più, però secondo me carine, ditemi quello che ne pensate nei commenti. Spero di esservi stata di aiuto per eh, utilizzare questi fogli e questa tecnica per stampare velocemente dei fogli trasparenti per abbellire i vostri lavori. Se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Come dico sempre, se avete piacere di iscrivervi al mio canale, perché non l'avete ancora fatto, scrivetevi. Così mi aiuterete a farlo crescere. E poi vi volevo ancora ricordare che ho attivato gli abbonamenti canali, quindi se avete voglia e piacere di darmi un supporto iscrivetevi col mio abbonamento. A seconda degli abbonamenti ci sono, ci sono diversi livelli di, diciamo, di cose che troverete per, per tipo di abbonamento. E, e spero che insomma vi piacciono anche i video che sto realizzando in quel settore perché sono dei video veloci carini dove faccio vedere proprio delle cosine in questo momento ho fatto soprattutto abbellimenti per, per album e junk e detto questo non vi rubo ulteriore tempo vi auguro una buona giornata e ci vediamo con il prossimo lavoro ciao ciao